Salve a tutti, sono Letizia, e io Chiara, e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Il Delfino, scritto da Sergio Bambare, edito da Sperling e Caffè Editori. È un giorno di sole e nelle acque dell'oceano i delfini si preparano per andare a pesca. Uno di loro però si attarda un po' giocherellando con le onde ed è appunto il nostro protagonista, Daniel Alexander Dolphin. Egli sogna di riuscire a cavalcare l'onda perfetta, ma per fare ciò dovrebbe ehm, uscire fuori dalle acque sicure delimitate della barriera corallina. e ad eh, aiutarlo, a spingerlo a fare questo viaggio è una voce, la voce appunto dell'oceano. Egli, ehm, senza neanche pensarci su, ehm, supererà il limite. Andrà oltre la barriera corallina e incontrerà degli animali mai visti prima. Ognuno di essi però eh, gli darà dei consigli, dei saggi consigli. E quindi vi chiedo, riuscirà il nostro delfino a cavalcare l'onda perfetta oppure tornerà indietro impaurito? Il Delfino e il romanzo di Sordio di Sergio Bambaren. Non so se vi ricordate qualche recensione fa, abbiamo eh, dedicato appunto eh, la video a Lettera a mio figlio sulla felicità, sempre scritto dallo stesso autore. Questo, appunto, il suo primo romanzo ha avuto una rilevanza mondiale, in quanto appunto con un linguaggio semplice e ehm, una formula adatta a tutte le età, egli ci invita a credere nei nostri sogni, ad avere coraggio e a spingerci oltre i nostri limiti. Appunto il messaggio ehm, che riusciamo a recepire, è ambientato in questo mare, in questo paradiso, eh, fatto di onde, di coralli, di ehm, fondali marini e creature fantastiche, è proprio quello, che ognuno di, ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto che vuole realizzare ed ogni giorno possiamo fare delle scelte affinché questi sogni si realizzino. Solo così potremmo diventare ciò che vogliamo. E vi auguro di avere coraggio di realizzare i vostri sogni, perché fidatevi, ne varrò la pena. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Tutti abbiamo i nostri sogni, pensò. L'unica differenza è che alcuni lottano e non rinunciano a realizzare il proprio destino, a costo di affrontare qualunque rischio, mentre gli altri si limitano a ignorarli, timorosi di perdere quel poco che hanno. E così non potranno mai riconoscere il vero scopo della vita. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti. A presto. Egli, onda dopo onda, uh, decide... E tuffo dopo tuffo. Siamo in onda per certo. comunicare. No, era così, siamo in onda per comunicare. Allora. Dell'amore che vive noi. siamo. Ok. Noi ogni giorno può compiere delle scelte, delle scelte che possono far realizzare ad ognuno di noi i nostri sogni troppi a ognuno di noi, eh, considerato il limitare delle acque sicure, e eh, eh lì, ma che cavolo stavo dicendo? Non ha senso non quello che ho si Ok. Non c'è problema. <tose>